Dimmi Goku, dove venne firmata la pace della seconda guerra mondiale? In fondo al foglio. Hey Peach, dimmi una cosa, ti metteresti mai con me? No. Neanche se fossi l'ultima persona rimasta al mondo? Ha maggior ragione. E perché? Perché sarai morta? <ride> Piuttosto che farmi operare preferisco morire. Guarda che una cosa non esclude l'altra. A momenti ci scappava il morto, poi per fortuna abbiamo ritrovato la bara e eh, il funerale è andato benissimo. Quando ero piccolo, i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte circa. Ma per fortuna sono sempre riuscito a trovarli. Ho passato gli ultimi tre mesi senza parlare con mia moglie. E perché? È solo che non volevo interromperla. Goku, dove abitavano gli antichi galli? Negli antichi pollai. Dottore, pensate che potrò vivere fino a 100 anni? Ditemi, bevete, fumate, avete donne? Insomma, conducete una vita da buon tempone?